Ma buon salve a tutti Oggi siamo tornati con la reaction alle poop Alle YTP Perché le amo Ci sono cresciuto con questi video Quindi ho detto Ma rifacciamolo Troviamo un nuovo personaggio E reagiamo alle sue poop Che fai te ne privi Eh no che non te ne privi Oggi ho deciso di reagire alle poop di Giorgione Lo chef Per chi non lo conosce uno chef Che fa video sul canale youtube di Gambero Rosso Quindi ho detto Ma facciamolo eh Facciamolo questa reaction E l'ho conosciuto Giorgione da un mesetto quindi è fresh, un personaggio fresh per me Anche se per alcuni non è molto fresh Ma ok, meglio tardi che mai Prima di iniziare io vi ricordo di supportare il canale con un bel like Mi raccomando, spolliciate, spaccate quel tasto Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto E seguitemi nei social, importantissimo perché lì pubblico tante cose belle E poi perché dobbiamo arrivare ai mille sui social Bene, iniziamo con la prima pupo perché ne sono salvate 4 5 Il primo fa Giorgione e respiri molto grosso Bene, vediamo questi respiri grossi Hamburger okay. hey, Nel senso che sto facendo un hamburger un po' più Un po' più <ride> Ah, un po' più Ci mettiamo un po' Bello. di sas grosso Ah, sas grosso Ci mettiamo un po' di pepe grosso Poi casomai okay. saliamo dopo Pepe grosso, mi raccomando eh, volevo mettere tutta la pepiera, non lo so Che carne è tanta, quindi la da più, sì eh. eh sì, ho capito, signor Giorgione, però Vabbè, 40 giri di pepe, 50 Molto, molto, molto pepe <ride> Ecco Dunque, vediamo la dimensione del bene. No, no, Giorgione, che dimensione vuole vedere? Come grosso, ecco No, questi respiri mi ricordano un altro personaggio <totipo> Ok Fate dei bei respiri Ci prendiamo Una bella mozzarella Ah mozzarella monella mm. Ma che cazzo di video è? <ride> Un giro di olio. Ma proprio un giro. 40.000 giri dopo. <ride> che c... Se vai, mettiamo tutto. Molto, molto olio. Ah, molto, okay. molto bene. Ovviamente i suoi respiri. Perfetto. Perfettissimo! Poi gli faremo un momento molto molto molto yeah. Che poi già lui quando spiega li spiega in un modo particolare le sue ricette, ecco perché è diventato un meme. Ecco qua. Oh però è buono! Voilà! Allora io. Un culo, manco i panini di Ciccio Gamer sono così giganti! Sul lato di qua! Loro sul lato di là! Eh! Poi l'ho rosolato di qua, l'ho okay. rosolato di là, poi, poi piano, piano, piano, piano, piano, piano. l'ho rosolato di qua. Eh vabbè, l'abbiamo rosolato, su questo non ci sono dubbi. Mm -hmm. E voilà. Ah, molto, molto. Ah. <ride> bello, bello, bello, bello. Grosso. È buono? È buono, se lo dice lui. Ah, come mangia signor Giorgione? Io boh, che cazzo sto vedendo? Certi video, no sense. E questo è il bello delle poop, che sono no sense! E te fanno ridere così dal nulla. Prossima poop, le ricette di Giorgione il cazzone. Perfetto direi, perfetto. Spero che non mi censurate questo video per questa parola, eh. L'ho dovuto dire, se no non si capiva il titolo. Ma Star Wars è ovunque, in tutte le poop Star Wars Basta con Star Wars, è una cosa vecchia, vecchia Saranno dieci anni Cì, come cazzo? A Giorgione Strepitoso, dei buono Profumato Vabbè su questo non ci sono dubbi Sottato <ride> E qui cominciamo con tutti i distinguo possibili, immaginabili Sui puristi, su quel spaghetto tonnarello Ai fascisti No, no Che facciamo? Atto 1 Prendiamo un po' di acqua Ok Vedete che questi già hanno cominciato a cedere il loro amido all'acqua Quindi l'acqua ha già un po' d'acqua quindi... Ah, l'acqua ha già un po' d'acqua Non avevo dubbi Un pochetto di acqua Con del burro del burra, con del burro no, con del burro no con del SAS tantissima ma è giusto le orecchie le orecchie è esploso Giorgione dentro l'acqua 300 kg di pepe topo <ride> e lasciamo che fuori poi Prendiamo una bolla E Un che? Ci mettiamo il cazzo. No, no, no. Un po' quanta gli serve e poi calcoliamo. A Giorgio. A Giorgio. A Giorgio. piace. Gli facciamo prendere il pepe. Ma con questa musica sotto. Per Benito. Risentiamo. Per Benito. spegniamo qua spegniti Oddio. purtroppo non posso permettere che questo accada greve spegniti spegniamo qua è perfetto Una poop breve ma intensa Adoro ste poop, guarda, adoro Ma mai come il prossimo che si chiama Giorgione tale il guanciale come se piovesse Perché come se piovesse insomma, è un suo meme che dice Mettere l'olio come se piovesse Ormai dopo un mese me lo so imparato a memoria, Giorgione Come se piovesse Ecco Se vuoi se Una nevicata di cazzo No, e basta E basta Uh, grazie. Oggi, come se piovesse. <ride> come cominciare? Ragazzi, non voglio dire ma io ci dormo fra due bambini? No, no! Mi socio, non faccia cose con i bambini. Facci una squisita di Sta Stacca con questi due. Mascuccia e procedimenti diversi facciano maria diverse ma sempre guanciale ma che si è fumato quello che si è fatto le poop? la prima fetta che potrebbe essere un pochino troppo ma chi si è fumato peppa patata uh. ma molto ah, be eh. bene ne faccio <ride> una io sono andato così a caso le poop, eh 3 2 1 3 1 kilo di pasta 4 Molto molto bene e... Grazie le, le orecchie ringraziano oh, no. Altro tipo di guanciale Mi sa che questo vi ho fumato qualcosa prima di fare delle poop di. Okay. Alle! <ride> Come Ma cos'è? Ma cosa ho visto? Ma che cacchio è? Ma... Dimmi il tuo spacciatore di fiducia che ne ho bisogno, dimmelo Voglio essere anche io felice come te a fare dei video del genere Ma andiamo al prossimo, Giorgione stima il porco eh, Nella cucina devi stimare il porco, top prodotto M come eh. porco, che altro? Ah, M come porco, non lo sapevo Volgarmente detto maiale ah. Spago, 1, mm. 2 uh. e 3 Vedete? A posto. Continuiamo. Uh, uh, uh. Uno, due e tre. Uh. Uno, due e tre. Allez. Lo prendiamo. Queste voci modificate muoio. Da un massaggino sulla dente con il sale grosso. Con sta voce no, eh. Da tutte le parti, eh. Questo bel finocchietto, ma uno, eh? Selvatico così. Ale. Ci lo adagiamo sopra e ci mettiamo l'olio se piovesse abbondante. Un secondino e ci mettiamo il vino. E voilà! Si è fatto di Elio prima di fare il video. Guardate un po' che spettacolo! È molto bello, molto molto bello. male mi sento male giuro vogliamo vedere gli ultimi secondi mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. il povero gran bestia <ride> <ride> <ride> ma che cose non sense che fanno ridere cioè le cazzate le cazzate del web Io ho scoperto come fare le visual eh. Dovevo fare le poop Fino ai tempi Cioè sono video no sense Ma fanno ridere Questo è il bello dell'internet Ma andiamo all'ultima Con Giorgione gode in cucina Non a caso perché la cucina è godereccia Ti fa sbovave Si dice in gergo Fantastico E si prende a sgarassioni. Sì, la prossima volta equalizza bene l'audio E le scelte sono private Molto molto bene Forno caldissimo Guardate che spettacolo Rametti di finocchietto selvatico e le scelte sono private, ah, eh e poi questa stupenda birra bella, spumeggiante. e il Bono. gioco è Penso, suppongo, sia cotto. Come suol dirsi, ci mettiamo mano. Mano e poi ci metti il dita nell'orecchia. Eh? Un attimo solo, eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I versi di Giorgione. Mm -hmm. Molto, molto, yeah. Un paio di queste belle fettinucce. Ecco. Ecco perché gode Gli do eh? Oh, non è quella crosticina! Ma che cazzo è è un video brevissimo Ma brevissimo Che ti fa pigiare Cioè Semplicemente sono stati Versi di Giorgione Voce modificata Tutto qua Ma questo è il bello Questo è il bello Peccato che ce ne sono poche Di Giorgione Fatene Fatene poop di Giorgione Fatene Che qui ce n'è bisogno Prima che finisce La moda di Giorgione Prima che finisce il meme Godetevelo Finché siete in tempo E detto questo Io direi Che posso chiudere qua La reaction Tanto la mia reaction È stata solo Risate e faccine Tutto qui Questo sono io Che dire Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Seguitemi nei social E niente Ci vediamo alla prossima Puppata